Ciao a tutti oggi prepareremo il pan di mandarino il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa gli ingredienti sono mandarini con la buccia tagliati a pezzetti farina di tipo 00 zucchero uova olio di semi di girasole latte vanillina lievito per dolci e un pizzico di sale diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i mandarini e li facciamo frullare per 30 secondi a velocità 9 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere lo zucchero le uova ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 4 aggiungiamo la farina Il latte, l'olio, la vanillina e un pizzico di sale, ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5. Aggiungiamo il lievito e facciamo amalgamare per 50 secondi a velocità 5. Il composto è pronto. Trasferiamolo in uno stampo da 24 cm, imburrato e infarinato oppure unto con lo staccante per teglie. Cuocere in forno per riscaldato statico a 170 gradi per 45-50 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. Il pan di mandarino è cotto, lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Bandi Mandarino. Grazie e alla prossima ricetta.